Ciao a tutti gli iscritti al canale di Stefano Maggi su YouTube Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio Sto guidando la mia Icaro elettrica Dopo aver fatto ieri la prova con i cani per vedere come si trovavano con la rete e tutto quanto Oggi ho fatto una semplice prova di autonomia Perché dovevo andare a Roma dal dentista eh, alla nannina, Poi dovevo fare altri giri quindi praticamente da stamattina alle 7 che sto in giro, ho fatto la salaria, l'ho trovata bloccata, c'era un incidente pure, tangenziale bloccata, tuscolana bloccata, al ritorno di nuovo tangenziale bloccata, palmino dove atti bloccata oggi, beh, dalle 6, erano le 7 che sono uscito e l'una quindi è un bel po' che sto girando eh. la macchina elettrica non l'ho ancora mai ricaricata me l'ero portato il cavo della ricarica per sicurezza però siccome a Roma costano 40 centesimi a kilowatt cioè alle colonnine comunque alle colonnine pago 40 centesimi a kilowatt a casa ne pago 20 allora, un po' per provare, perché se devo venire a girare per l'Italia devo sapere pure quanta autonomia ho, no? Allora oggi ho deciso di, di usare solo la carica con cui sono partito da casa e di vedere quanti cavolo di chilometri faccio prima che la macchina mi si spegne e poi bisogna spingerla, bisogna trainarla perché voi sapete che la mia Icaro più o meno fa un centinaio di chilometri anzi per la precisione la casa madre ne dichiara fino a 165 ma poi ti dicono che in teoria sono 100 anche di meno 90, 80, 70 e poi ovviamente che il consumo va a seconda di come la usi Quindi che l'estate generalmente la batteria dura un pochettino di più L'inverno col freddo dura di meno E infatti adesso siamo ai primi di gennaio Sono i giorni più freddi dell'anno Stavo scarico, non portavo i cani abbiamo al ritorno ho riempito il bagagliaio di roba che ho comprato Però questo ne allunga la batteria Più vai piano e più si allunga la durata però dipende anche da quanto utilizzi i servizi da quanto utilizzi i fari da quanto utilizzi l'aria da quanto utilizzi l'autoradio tergicristallo io devo dire che oggi ci sono stato attento però un pochino sia i fari sia l'aria, soprattutto il tergicristallo l'ho anche usati e... è incredibile è incredibile perché cioè non batteria ancora non si è scaricata io oramai sono arrivato a casa tra poco sto a casa la batteria ancora non si è scaricata sapete quanti chilometri ho fatto da stamattina da quando sono partito stamattina da casa fino adesso ho fatto per la precisione, ora ve lo dico eh manca anche pianino ecco 115 km e la Icaro va ancora avanti 115 km a benzinari attaccate cazzo attaccate cazzo che poi dicevamo appunto la ricarica completa sono 2,40 euro quindi io con 2,40 euro rischio di fare 120 km quindi con 24 centesimi faccio 12 chilometri, quindi in poche parole se con 24 centesimi faccio 12 chilometri vuol dire che io ogni chilometro pago 2 centesimi, vuol dire che oggi sono andato a Roma, ho fatto 100 chilometri e passa, pago 2 euro, capito? Sì pensate a questa tua macchina a benzina pensate che questa costa troppo 10.000 euro sono troppi no ma le colonnine ancora ma macchina elettrica com'era la storia del piombo il piombo inquina il litio inquina più da benzina sì sì ciao belli io, io vi saluto vediamo quanti altri chilometri farò in più oltre sti 115 di gennaio col freddo a Roma in mezzo al traffico in mezzo al traffico fermo ci sono stati momenti che stavo fermo io felice perché appena freno non consumo un cazzo e aspetto di ripartire l'altri con il loro motorino a benzina oltre che me inquinavano, bro bro bro bro bro, si inquinavano si inquinavano da soli un macello ho capito perché sono tutti così stressati perché non c'è una macchina elettrica come me ciao cari mi sa, sa che dopo metto addirittura una canzoncina bella